Cosa dice un barbiere annoiato? Che barba! Che barba! Che barba, che barba, che barba! Io mi chiamo Salvi. Ciao! Ciao a tutti!